Ma io sono già stato a politicamente scorretto, è stata un'esperienza che mi è piaciuta, infatti sono tornato. Credo che tutte le occasioni per discutere, sentendo più voci di questioni controverse, eh, siano delle ottime opportunità. Poi, insomma, il tipo di organizzazione e l'impostazione di questo incontro mi piace molto, sono venuto volentieri.